Grazie Presidente, Allora la, cerchiamo un attimo di rimettere in ordine, eh, in discussione generale, anche un po' dal mio punto di vista, eh, quello che sono anche state le interpretazioni date sulla, sulla proposta di delibera, sulle finalità della proposta di delibera e su quello che poi dovrebbe essere in futuro il funzionamento di questo organismo di partecipazione, che è diverso dagli strumenti di partecipazione a iniziativa popolare, come i proposti liberi a iniziativa popolare, edizione referendum, o il bilancio partecipativo, insomma sono uh, ambiti diversi. Ehm, ho sentito dire che con questa delibera sembra quasi affermarsi una forma di discontinuità rispetto alle attività politiche svolte, eh, o almeno così io l'ho interpretata, eh, interpretate insomma le dichiarazioni anche che ci sono state, rispetto alla giunta, alle attività poste alla giunta o dal Consiglio dalle commissioni nel corso di questa consigliatura. Dal mio punto di vista non è così. In realtà eh, noi in questa eh, consigliatura il lavoro da parte del gruppo Capitolino del Movimento 5 Stelle da parte della giunta, da parte del sindaco, da parte degli assessori, da parte di tutti, anche eh, i consigli municipali e di tutti i loro gruppi, io assolutamente non vedo la necessità di andare, come dire, eh, eh, in una discontinuità con questa delibera. In realtà ritengo che il lavoro che è stato fatto sia sicuramente sui temi molto superiore a quello eh, che si è visto in tante altre... Eh, amministrazioni, quindi tante idee, tanti punti del programma portati avanti, tanti risultati che oggi sono realtà all'interno della città di Roma e quindi in realtà eh, coloro che oggi vanno a raccontare che con questa delibera finalmente si fa qualcosa, noi stiamo lavorando da quattro anni e stiamo continuando a lavorare e eh, dal mio punto di vista è in modo del tutto meritevole eh, e ovviamente anche nell'interesse e soprattutto nell'interesse dei, eh, dei cittadini dei cittadini romani anche tenendo conto dell'importanza eh, e del ruolo che ha la capitale eh, all'interno della, eh, della repubblica e anche della sua natura è ovvio che questo organismo si proietta eh, al futuro e quindi la suo, il suo orizzonte, appunto, come è nel titolo 2030-2050, potrebbe anche essere un buon organismo lasciato eh, nel, appunto anche alle future amministrazioni. Ciò che conta sarà appunto il funzionamento. Quindi l'interpretazione che è stata data eh, e la natura eh, del diciamo di quello che potrà essere il suo funzionamento sul futuro, io non vedo assolutamente in alcun modo un'attività, un eh, conflittuale nei confronti del, del lavoro che è stato eh, portato avanti in questa eh, consigliatura. Tanti temi che sono stati in realtà affrontati dal commercio alla digitalizzazione, eh, al tema del turismo, alla scuola, alle varie opportunità, al bilancio, insomma, temi sui quali in realtà provvedimenti ci sono, ci sono stati, all'urbanistica, allo sviluppo ai lavori pubblici ci sono stati, hanno prodotto dei grandi risultati, cose che magari erano ferme, quindi come dire anche nei confronti dell'opposizione io su questo devo assolutamente contestargliela questa rappresentazione diciamo, della, con, con l'approvazione di questa eh, delibera eh, dal nostro dal nostro punto di vista dal mio punto di vista è evidente che questa maggioranza e questa giunta ben ha operato e bene sta continuando ad operare quindi certamente eh, si può sempre eh, migliorare va eh, assolutamente verificato eh, bene, quindi visto che questo sembrano un po' gli intendimenti e le interpretazioni che si vogliono dare, eh, quelle che sarà poi effettivamente il funzionamento di questo, di questo organismo, certamente proiettato al futuro, ma non andiamo a dire in giro che questa amministrazione non ha fatto nulla perché questa è una cosa che dal mio punto di vista non è assolutamente vera. Sono tanti i risultati che abbiamo raggiunto, avevamo nel programma una serie di punti, molti sono stati raggiunti, tante cose che si proiettano anche al di là ovviamente dei cinque anni e che quindi già guardano al futuro, fanno parte come dire, del patrimonio oramai della città e questo è anche grazie sia al Movimento 5 Stelle che oggi governa questa città, ma anche grazie ovviamente a chi nel corso del tempo a, diciamo all'interno della giunta, chi più chi meno che è andato e uscito, però che comunque è, ha portato avanti questo lavoro e anche all'interno dei municipi. Grazie.